Bene, grazie. Allora, mi pongo in continuità con quanto eh, già eh, vi è stato presentato mh, dalla mh, professoressa Lombardi, in quanto approfondirò soprattutto i numeri 115 e 136, cioè le crisi e le conseguenze dell'antropocentrismo moderno. Il titolo che abbiamo scelto di dare sempre a questo mio intervento è dinamico come dinamica tutto il movimento dell'enciclica. Quindi c'è un invito ad andare oltre un antropocentrismo che ha mostrato i suoi limiti e le sue deviazioni e vedremo che non significa andare oltre l'antropocentrismo ma oltre l'antropocentrismo moderno. In quale modo? Viaggiando verso un'ecologia integrale. E quindi sottolineerei proprio questo aspetto della navigazione, del movimento, del cammino che è implicito nella, ed è esplicito nella Laudato Si. E seguendo un po' il metodo che già la professoressa ha eh, posto in evidenza, vorrei ehm, partire e eh, nucleando quelli che ritengo siano nozioni e principi fondamentali mh, di ordine filosofico che ci aiutano a comprendere meglio il significato di questo passaggio mh, così importante e così profondo dell'enciclica. Innanzitutto questa frase io la ritengo eh, centrale, al numero 118, non c'è ecologia senza un'adeguata antropologia. Questo è veramente il principio fondamentale dell'ecologia integrale e la distingue da tante altre forme di ecologia. Notiamo che c'è un gioco di parole tra natura e uomo, l'ecologia è il discorso sulla natura come ambiente, l'antropologia è il discorso sull'uomo, ma nel contesto concettuale ehm, della laudatosi, i due termini si corrispondono perché la natura viene definita come la casa dell'uomo, la casa comune degli uomini e l'uomo, lo avete già visto nelle prime parti dell'enciclica, eh, soprattutto a partire dalla riflessione sulla rivelazione del libro della Genesi, l'uomo deve essere, è il custode della natura, è e deve essere, il suo dover essere si basa sulla sua identità quindi l'ecologia integrale è un'ecologia umana, il termine uomo rimane centrale, centrale all'interno della natura, senza antropologia appunto non c'è un'adeguata ecologia questo è fondamentale da eh, comprendere ehm, un altro passaggio fondamentale è il richiamo alla totalità che è ricorrente nell'enciclica Qui ho scelto tre citazioni dei primi tre capitoli nei quali vi siete, ci siamo già mossi come già in diploma quest'anno. Quindi dal capitolo primo, tutto nel mondo intimamente connesso, il secondo, tutte le creature sono connesse tra di loro e il terzo, il nostro, tutto è connesso. Vedete che c'è anche una, certa, mh, come dire, una costellazione di termini perché la prima frase parla del mondo, il mondo qui sembra proprio la, la totalità delle cose materiali, la totalità di ciò che si colloca nello spazio e nel tempo. Le creature invece va a qualificare questa totalità nella sua relazione con Dio, nella sua relazione di derivazione da Dio. E quella tutto è connesso è forse la definizione più sintetica, ma anche più ricca, sulla quale siamo invitati sempre a riflettere. Quindi l'enciclica ha questa visione, della natura e dell'uomo all'interno di una totalità in cui tutto è in relazione, tutto è in connessione. Ora noi siamo abituati a pensare alla connessione, soprattutto e quasi nei termini di, di Wi-Fi, di, ma connessione è un termine veramente tanto importante, è eh? quello che crea il nesso, le relazioni, il tessuto, il tessuto è un insieme di relazioni. Cosa inten si intende mh, per natura? Perché è un termine che sembra facile ma non lo è tanto. Eh, diciamo che dato che questo è un passaggio fortemente filosofico è legittimo anche distinguere filosoficamente eh, due usi del termine natura. Dico distinguiamo con la riflessione filosofica due usi che però sono presenti anche nel linguaggio quotidiano. Innanzitutto la natura come cosmo quello che possiamo dire un, un significato di tipo estensivo, cioè il prim, primo uso, che, ed è quello più ricorrente nel mondo contemporaneo del termine natura, primo quindi nel senso per noi più, più diffuso, è la natura come l'insieme delle cose materiali non fatte dall'uomo. Quindi eh, quello computer non, non, non è natura, ma è natura, gli alberi, le, le stelle, tutto quello che... Eh, materiale e non fatto da, dall'uomo questo è un senso di natura in senso estensivo ricorre molte molte volte nell'enciclica con una costellazione di significati natura creazione che ripeto ancora una volta è la natura che il credente il teologo sa leggere nel suo rapporto con dio universo che è un termine tanto bello che sta a indicare la totalità cosmo, parola ancora più bella di derivazione greca che sta a indicare l'ordine, la bellezza della totalità appunto in relazione, mondo, mondo naturale, mondo di fatto arriva alle lingue moderne dal latino mundus che, che traduce in qualche modo il, il cosmo, quindi la bellezza, la pulizia dell'ordine della totalità. Ma c'è un altro significato di termine natura, che usiamo anche nel nostro linguaggio quotidiano, a volte non ci riflettiamo abbastanza su questa distinzione. Se io dico non è nella mia natura eh, parlare a voce bassa, ecco, invece mi... <ride> oppure se, dico, non... se diciamo è nella natura delle piante fare la fotosintesi, è chiaro che stiamo usando il termine in maniera diversa, lì intendiamo l'essenza, il più proprio, L'etimologia ci aiuta, sia la natura latina che la fiusis greca derivano da verbi che indicano la generazione, quindi natura è ciò che è posseduto per nascita. Quindi diciamo che nell'insieme delle cose, che chiamiamo natura in senso estensivo, poi ciascuna ha per nascita, cioè per essenza, una diversa funzione e una diversa proprietà, diverse attività e capiamo che quindi la totalità connessa implica questa distinzione in relazione. La natura non è fatta di cose tutte uguali, ma di cose diverse che si pongono in relazione proprio perché naturalmente eh, diverse. L anche qui nell'enciclica troviamo la parola natura e anche l'equivalente filosofico, mh, ma anche quello che nel linguaggio quotidiano forse capiamo meglio, che è quello di, eh, di essenza. Questa distinzione è molto importante per le implicazioni etiche, bioetiche, ma proprio la parte etica diciamo, del, dell'ecologia. Eh, non è che tutto quello che accade in natura intesa come l'insieme delle cose naturali non fatte con l'uomo sia giustificabile, sia secondo natura, dipende da vedere qual è l'essere, <ride> che, che natura ha l'essere di cui stiamo parlando, come si pone nelle relazioni. Con le, con le altre cose, vi racconto così, sembra una butade, ma ci sono dei filosofi che ragionano così, cioè che tendono a giustificare alcuni atteggiamenti umani guardando come si comportano in natura gli insetti, ma gli insetti sono per natura diversi, hanno un ruolo diverso anche nel, nell'insieme. Data questa distinzione ci possiamo domandare ma da dove viene a Papa Francesco e alla Laudato Si la definizione di natura che usa con tanta correttezza come totalità differenziata, quindi un insieme in cui le cose hanno natura diversa. La tradizione è quella aristotelica tomista, eh, se ricostruiamo la formazione di Papa Francesco lui si è formato eh, su un tomismo, un tomismo anche molto dinamico, quello che si era sviluppato nella, mh, nella, in Argentina negli anni in cui lui ha, eh, ha studiato e si è formato ma una formazione di base a cui spesso fa riferimento e, mh, e che in alcune occasioni dell'incontro nei congressi tomisti con le società tomiste in, in maniera molto mh, spontanea mette in evidenza come eh, rivolgersi a Tommaso come maestro ma tornando al testo dell'enciclica per noi dobbiamo interrogare il testo Vediamo che eh, nell'enciclica eh, troviamo molte citazioni esplicite di queste, di queste fonti, che non sono poi dovute. Eh. Mi è capitato di sentirmi dire, vabbè, ma un Papa deve citare Sant'Omaso. Non è vero, se voi guardate altri documenti, insomma, i documenti di Papa Benedetto XVI, spesso non lo citava quasi mai, cioè non è che un Papa è obbligato, no? Serve nel suo pensiero, evidentemente serve per la nozione eh, di natura. E quindi abbiamo nel numero 86 tre citazioni della Summa Teologia, nell'80, una citazione della Summa Teologia, ed uno del commento alla fisica di Aristotele. Capite? Coglie questo legame che c'è tra Aristotele e San Tommaso, citando San Tommaso che legge da teologo cristiano il filosofo pagano Aristotele. Quindi c'è una bellissima. Eh, catena di riflessione a partire dai classici eh, della nostra professoressa eh, Lombardi. Peraltro mh, Papa Francesco, come abbiamo spesso detto, fa proprio riferimento all'uso corretto del classico. Lui dice né tradizionalisti né antitradizionalisti, dobbiamo fare riferimento ai classici, cioè a quello che ci dà radice, che ci dà eh, sostegno. E poi ancora in una nota, guardate: è molto importante nelle encicliche, nell encicliche, nei documenti, leggere anche le note. Abbiamo altri tre luoghi della Summa Teologica, l'opera più grande teologica di San Tommaso, che vengono citati. Eh, prendo la citazione mh, di, fatta al numero 80 di Tommaso d'Aquino, che commenta la fisica di Aristotele: La natura non è altro che la ragione di una certa alta in specie dell'arte divina, iscritta nelle cose, per cui le cose stesse si muovono verso un determinato fine come se il maestro costruttore di navi potesse concedere al legno di muoversi da sé per prendere la forma della nave, quindi mette in evidenza qui proprio come ciascuna cosa ha dentro di sé come dire eh, la ragione del proprio fare, della propria arte, perché l'artista divino, Dio creando mette dentro le cose eh, noi possiamo dire la, la forma sostanziale cioè proprio quella capacità essenziale poi di essere se stessi e di muoversi, relazionarsi, agire nella realtà. Ehm, qui voglio mh, fare un riferimento alla metafisica di Aristotele che non è citata direttamente nell'enciclica, libro quinto che è una, un libro straordinario perché è la specie di glossario praticamente, in cui natura, non lo leggo tutto, però ha una serie di significati, è proton, user, che, quindi si vede proprio come eh, Aristotele tenda a delineare la ricchezza del termine natura nel suo essere principio e nello stesso tempo eh, principio eh, dinamico de degli esseri stessi. E sempre in Aristotele, e quindi quella, quella definizione di natura che più ci rende eh, ragione della natura in senso intensivo, come identità eh, delle cose. Ma in Aristotele stesso tro troviamo anche il fondamento, come dire, una delle definizioni più belle della natura in senso estensivo: i cieli. Eh, il cielo, una delle definizioni che dà eh, di cielo, ne dà tante, eh, ma quella che. Eh, dice, abbiamo pure l'abitudine di chiamare cielo il tutto e l'universo, ovvero la totalità del corpo naturale sensibile. Una de de definizione bellissima de de della del cielo, quindi la natura come totalità. Qui cielo lui dà tanti significati, non è solo quello che sta in alto, quello dove si dice vivano gli dei, ma cielo è anche il tutto, cioè quello che è compreso dall'ultima orbita. Bene, vorrei dirvi che questo concetto di natura che proviene dalla tradizione aristotelico-tomista dentro la storia del pensiero occidentale ha un suo valore per il pensiero in quanto tale. Per esempio in questa università, qui vedo alcuni nostri studenti, conduciamo molte ricerche filosofiche, razionali, studiando i classici, ma volendo metterli alla prova se hanno un valore non solo culturale per chi ha voglia di studiare il pensiero occidentale, ma se hanno un valore di verità. In qualunque cultura fondativa e quindi qui faccio riferimento solo ad alcune ehm, ricerche che posso dire di aver visto fare ehm, a partire da altre visioni culturali in cui però viene fuori questa immagine proprio della natura eh, come tutto nel quale le cose poi hanno una propria natura cioè una propria modalità di muoversi e di essere Ci sono tante anche ricerche di antropologia culturale che testimoniano questo e hm, Papa Francesco stesso poi nei documenti finali del Sinodo sull'Amazzonia ha messo in evidenza questo aspetto per esempio ehm, nelle cosmovisioni dei popoli dell'Amazzonia esiste un'intercomunicazione tra ehm, tutto il cosmo quindi questo mostrare la connessione della totalità. Un altro dei principi fondamentali che dobbiamo collegare a questa visione della totalità per capire bene l'enciclica viene da quella definizione diciamo così, di olismo, olismo è un termine molto alla moda, no? questo vedere le cose dal punto di vista della totalità, che Francesco spiega, Papa Francesco spiega bene all'interno dei suoi principi fondamentali, cioè vuol dire che il tutto è più della parte ma anche della somma questo è importantissimo, il tutto, la totalità, quella che noi chiamiamo natura, dove tutto è connesso, il creato, non è semplicemente la somma di tutte le cose, è più della somma sono le cose nella loro relazione, appunto, nella loro totalità. E questa visione olistica è anche un invito ad allargare lo sguardo, ad allargare lo sguardo eh, per riconoscere un bene più grande. Questo allargare lo sguardo significa affondare le radici, eh, ci, nella terra fertile quindi ci colleghiamo a quello che è stato già spiegato e, e questo quindi che, che ha un significato enorme anche per noi se entriamo in questa prospettiva che è anche spirituale cioè si lavora nel piccolo nella prospettiva però del, eh, del tutto e il modello eh, conclude la, eh, questo passaggio che sono i numeri 236 237 Papa Francesco nell'Evangeli Gaudium che Ormai ci rendiamo conto con fio dieci anni, non ci avevo pensato, sembra ancora un documento così nuovo, ma con fio dieci anni a novembre. Il modello non è la sfera dove ogni punto è equidistante dal centro e non vi sono differenze, il modello è il poliedro che riflette la confluenza di tutte le parzialità che in esso mantengono la loro originalità. Quindi questa natura come tutto è una totalità, anche non è che è tutto uguale. Abbiamo un po' questa ossessione di imporre democrazia alla natura. La natura è fatta di cose diverse. Pensiamo solo all'organismo che fa da metafora eh, nel, nel, nel Nuovo Testamento, ma in tante culture l'organismo come il corpo vivente ha la, è una totalità fatta di cose tutte diverse, cellule diverse, tessuti diversi, organi diversi è per questo che funziona, se fosse tutto uguale non ci sarebbe la totalità differenziata un altro punto importante, un'altra premessa ehm, frequente nella laudato sì, che è come dire, indiscutibile però non viene spesso messo in evidenza è che Papa Francesco dice che non c'è ecologia se noi non ammettiamo che esistano verità indiscutibili. Eh, quindi qui fa diretto riferimento a quella battaglia contro il relativismo che Papa Benedetto aveva condotto più a livello teorico. Papa Francesco non ripete quello che è stato già detto ma ne mostra le conseguenze. Se non, non siamo convinti, che, noi, che esistano verità indiscutibili, non possiamo parlare di ecologia. Tutte le ferite dell'ambiente naturale e sociale sono causate in fondo dal medesimo male, cioè addirittura questa è la causa di tutti i mali, dall'idea che non esistano verità indiscutibili che guidano la nostra vita per cui la libertà umana non ha limiti. Se uno pensa non c'è verità indiscutibile e la mia libertà non ha limiti, bene, non c'è ecologia, non è possibile che ci sia. Tutti i mali derivano da qui. E al numero 123 ancora dice «Se non ci sono verità oggettive né principi stabili, al di fuori della soddisfazione delle proprie aspirazioni e delle necessità immediate, che limiti possono avere?» la tratta degli esseri umani, la criminalità organizzata, il narcotraffico, il commercio di diamanti insanguinati e di pelli di animali in, di in, in estinzione. Da dove vengono fuori questi crimini? Non è la stessa logica relativista. Quindi tutti i crimini ecologici, tutti i crimini contro la giustizia sociale innanzitutto e poi naturale, provengono dalla logica relativista e lui dice non è la stessa logica relativista quella che giustifica l'acquisto di organi dei poveri allo scopo di venderli o di utilizzarli per la sperimentazione o lo scarto di bambini perché non rispondono al desiderio dei loro genitori dobbiamo co collocarci a questo livello di radicalità del pensiero ci sono alcuni crimini che culturalmente vengono riconosciuti da varie epoche, da varie culture, ma non si riferisce a questo Papa Francesco. Papa Francesco si riferisce con radicalità a crimini che individuiamo in base a verità oggettive. Vi faccio un esempio, in Italia, in Europa, ehm, l'acquisto di organi viene ritenuto un crimine, l'aborto no, viene ritenuto un diritto e tanti cioè, il primo diritto è l'aborto e lui dice la stessa logica lo scarto dei bambini è nella stessa logica della tratta dei, dei, dei diamanti del narcotraffico e del, del commercio de, degli organi perché si basa su un'altra logica che è veramente universale e cioè andare a vedere quali sono quelle verità oggettive in base alla quale possiamo giudicare cosa è buono e cosa è cattivo non in base all'interesse di qualcuno ma in base a verità di tipo oggettivo. Quando il rettore prima ha detto quasi lasciarci giudicare, no? lasciarci giudicare fare l'esame di coscienza come singoli e come so eh, società e lasciarci giudicare, non giudicare noi e decidere relativisticamente cosa è giusto e cosa è sbagliato. Per questo ha un valore che va al di là delle culture, ehm, nel senso che parla a tutte. Che parla tutte data questa premessa che però ritengo fondamentale per cogliere la radicalità la novità nella continuità che Papa Francesco sa sempre offrire andiamo veramente a leggere, andiamo all'argomento centrale del nostro passaggio quindi questa condanna dell'antropocentrismo moderno ehm, se autori, gli autori di riferimento per delineare la nozione di natura abbiamo visto la tradizione aristotelico tomista Tommaso che legge Aristotele eh, per in, la lettura della modernità sicuramente il teologo di riferimento nella laudatosia è Romano Guardini, come per la spiritualità è San Francesco, ci sono vari maestri diciamo così, che ci vengono additati da Papa Francesco Romano Guardini che... Ehm, Papa Francesco eh, ha sempre conosciuto per il suo mh, apporto spirituale, ma che ha studiato in maniera più tematica, proprio come teologo negli anni in cui ha studiato in Germania, da un certo punto in poi proprio il pensiero di Bergoglio si arricchisce eh, notevolmente della struttura mentale di Romano Guardini, viene citato sette volte nell'enciclica, tanto eh, che un autore teologo come Romano Guardini che venga citato eh, sette volte e Romano Guardini è stato comunque anche un grande mh, profeta del postmoderno potremmo dire perché subito dopo la, eh, la guerra negli anni 40 lui dice questa epoca sta finendo sta iniziando qualcosa che ancora non ha un nome lui capisce che il moderno sta finendo comincia qualcosa che poi chiameremo postmoderno transmoderno ma la cosa centrale è capire cos'è il moderno cos'è il moderno, infatti il Papa parla di antropocentrismo moderno e io dico sempre anche ai nostri studenti perché è importante capire cos'è il moderno il moderno è una categoria culturale, eh? non è universale è la categoria che noi eh, viviamo, abbiamo conosciuto in Occidente, allora è bene che ogni cultura sappia delineare anche una propria modernità e evitare gli errori che sono stati fatti dall'antropocentrismo eh, moderno. E, Romano Guardini al, al proposito è importante per delineare l'errore dell'antropologia moderna. Lui dice che l'uomo, come è concepito dai tempi moderni, non esiste, cioè è stato rinchiuso in categorie a cui non appartiene, meccaniche, biologiche, psicologiche, sociologiche, cioè il tentativo è quello di cogliere l'uomo come persona e non rinchiuderlo semplicemente in certe categorie nei quali l'epoca moderna Qui definire cos'è il moderno servirebbe un corso, ci sono tante letture diverse anche solo per quando inizia e quando finisce, da cosa è contraddistinto, comunque sono quei, quei, quei secoli eh, caratterizzati da sviluppo economico, sviluppo scientifico, Quindi non dobbiamo condannare in tutto la modernità per carità, ma dobbiamo saperne leggere quali sono i limiti, cioè questo non saper le questi limiti mh, di lettura dell'uomo e dei valori legati eh, all'uomo la lettura del postmoderno ha avuto anche una grande mh, mh, luce da Giovanni Paolo II che nella Fides et Ratio mette in evidenza eh, questi caratteri della postmodernità e mette in evidenza soprattutto l'incoerenza di questo mostrare i limiti della scienza e nello stesso tempo continuare a coltivare un positivismo riduzionista. Il postmoderno è quella corrente di pensiero che sa evidenziare i limiti della modernità, quindi i limiti del progresso, del riduzionismo scientifico, ma non sa e non vuole dare nessuna terapia, nessuna cura. Rimane eh, fermo nel dire questo, questo non va, ma non dice cosa va. Eh, eh, Giovanni Paolo II mette in evidenza l'incoerenza di questo tipo di lettura. Ma andiamo avanti, perché interessa all'enciclica e nucleare cos'è il moderno? In realtà interessa e nucleare quali sono stati gli errori commessi dall'antropocentrismo moderno come causa poi della, de, del, delle problematiche ecologiche. E, e qui vi ho messo in evidenza in giallo degli avverbi e degli aggettivi che fanno vedere che la modernità non è errata perché è antropocentrica, di fatto il cristianesimo è antropocentrico, ma errata nelle deviazioni, quindi nei paradossi, nel mettere la ragione tecnica al di sopra della realtà, nell'eccesso di antropocentrismo, nell'antropocentrismo che è dispotico, nell'antropocentrismo che è deviato, che è un notevole eccesso, guardate questa espressione, notevole eccesso di antropocentrismo, perché in realtà... Eh, dice Papa Francesco attenzione che non è perché c'è l'antropocentrismo deviato allora dobbiamo levare all'uomo la sua centralità e dire al centro ci sono i viventi, la vita lo dice chiaramente, un antropocentrismo deviato non deve necessariamente cedere il basso a un biocentrismo ci sono tante correnti ecologiche ehm, che notando gli errori commessi dall'uomo e l'uomo come causa come dire, del male ecologico declassano l'uomo dal suo centro e dicono no, semmai l'uomo è il problema del pianeta, al centro dobbiamo mettere i viventi la vita e equiparano tutte le forme di vita come aventi la stessa dignità o lo stesso valore anzi l'uomo semmai è il peggiore perché è colpevole e il biocentrismo dice lui, crea semplicemente un nuovo squilibrio dice Papa Francesco, non risolve i problemi ma ne aggiunge gli altri non si può esigere da parte dell'essere umano un impegno verso il mondo se non si riconoscono e non si valorizzano al tempo stesso le sue peculiari capacità di conoscenza, volontà, libertà e responsabilità ecco l'ecologia richiede un'adeguata antropologia tutte quelle ecologie, pensate alle forme di ecologia profonda che hanno anche degli aspetti positivi ma che di fatto di fatto, ripeto, declassano l'uomo lo colpevolizzano e basta È il parassita del pianeta l'avrete sentito dire nelle divulgazioni più comuni quanto starebbe meglio la natura senza gli uomini eh, però poi agli uomini chiediamo l'impegno ecologico c'è cioè qualcosa che non funziona, è paradossale di fatto l'uomo proprio perché è il signore il custode della natura ha delle responsabilità verso la natura ma proprio perché l'unico che si può porre il problema ecologico è colui che è capace di conoscenza volontà, libertà e responsabilità l'unico essere naturale che ha queste capacità mettere tutti gli animali sullo stesso piano ha qualcosa di paradossale perché al cane non puoi chiedere un impegno ecologico, lo chiedi al padrone non al cane, perché? perché è solo il padrone che è capace di conoscenza, volontà, libertà e responsabilità credo che questo sia molto importante da considerare e alla luce di questo principio possiamo analizzare tante altre questioni Me ne viene in mente una banale perché leggevo ieri un lungo dibattito, ce ne sono sempre tanti, pensate al veget vegetarianesimo o al veganesimo, allora è un conto dire che l'uomo non può allevare in maniera sconsiderata gli animali, non può fare allevamento intensivo turbando gli equilibri, non può sterminare le specie, non può far soffrire esseri senzienti, questo ha un senso. E invece mettere sullo stesso piano l'uomo non può mangiare un animale perché l'animale vale quanto l'uomo, a me questo non sembra abbia una sua logica. Anche perché nessuno può chiedere al leone di non mangiarsi la gazzella. Dovremmo poterci relazionare così se veramente gli animali fossero tutti sullo stesso piano. Quindi pur rispettando eh, il vegetarianesimo, che sono antichissime tradizioni, pensate all'induismo, eccetera, sono le motivazioni, ben altre motivazioni religiose, ma eh, le motivazioni non devono mai levare all'uomo il suo centro, altrimenti non c'è ecologia se l'uomo non sta al centro. Chi la fa l'ecologia se l'uomo non sta al centro? Questo è fondamentale da riconoscere, dice Papa Francesco. Quindi dice, altrimenti andiamo ad una schizofrenia. Eh, Permanente, che va dall'esaltazione tecnocratica, che non riconosce agli esseri un valore proprio, fino alla reazione di negare ogni peculiare valore all'essere umano. Questo è un problema enorme, non si risolvono i problemi ecologici levando valore all'essere umano. Non si può prescindere dall'umanità. L'ecologia integrale si chiama così perché è un'ecologia ambientale e umana, il centro è l'uomo. La, la, il titolo, la natura, è eh, la casa comune degli uomini. Non è che l'uomo è eh, colui che ha occupato abusivamente la natura. La natura è fatta per l'uomo e questo eh, si può argomentare in tanti modi. Ma Papa Francesco ci arriva con, eh, con sicurezza nelle prime parti che avrete già affrontato eh, dell'enciclica. Dell Bene, quali sono quegli elementi che dobbiamo mettere in evidenza della centralità dell'uomo? Quindi non un, antropo, un antropocentrismo deviato, ma quello sano, che la persona umana ha peculiarità di ragione e di scienza. La scienza non è una cosa cattiva, è un dono che hanno gli esseri umani. Che l'uomo, tutto nel 132, eh, può servirsi del mondo vegetale e animale quando serve per la sua vita. Questo è un principio dell'ecologia integrale. Perché? Perché nella totalità delle connessioni è naturale che l'uomo possa servirsi del mondo vegetale e animale se serve per la sua vita. L'uomo ha un potere limitato, questo anche è anche fondamentale, i limiti del potere umano e bisogna che la fede rispetti la ragione. Il problema ragione-fede e è implicito sempre nell'enciclica cioè ci deve essere un reciproco rispetto tra ragione e fede quindi ci si richiama a, a tutta la tradizione ma magistralmente alla fides et ratio di Giovanni Paolo II e non solo se questo Ehm, antropologia, una sua base filosofica però tanto più c'è la teologica la luce del cristianesimo il pensiero cristiano, scriva al numero 119 rivendica per l'essere umano un peculiare valore al di sopra delle altre creature al di sopra delle altre creature il pensiero cristiano rivendica questo l'uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio l'unico creato a immagine e somiglianza di Dio e Gesù Cristo assume la natura umana, Gesù Cristo vero Dio, vero uomo, questo non ce lo dobbiamo mai eh, dimenticare, e questo valorizza cosa? Ogni persona umana. Più avanti farò un breve richiamo alla fratelli tutti, ma voi pensate che questa è la radice fondamentale. No? Siamo tutti fratelli, dobbiamo comportarci da fratelli perché siamo veramente tutte persone umane dotate di un insuperabile in, in, in valore, nonostante noi, eh, in virtù del della creazione e della redenzione. Quindi il valore inalienabile, inalienabile, che non si può vendere, non si può comprare, il valore delle persone non è qualcosa che si può quantificare in termini di successo, in termini di, di soldi, in termini di potere, neanche in termini voti. Eh. Nessuna quantità può circoscrivere il valore di un essere umano e va molto oltre il grado del suo sviluppo cioè non c'è una relazione diretta tra il valore e lo sviluppo economico il valore dell'essere umano è quello che fonda tutti gli altri valori l'essere umano secondo la, quella tradizione filosofica e teologica a cui Papa Francesco fa implicito riferimento è persona e la persona è l'individuo in relazione la persona l'individuo a sostanza di natura razionale o intellettuale è individuo in relazione quindi è colui che ha una sua individualità perché il tutto è connesso non è oli su one, cioè tutto è tutto tutto uguale, no no, ciascuno ha la sua individualità, l'uomo è l'uomo all'interno dell'uomo è, è la professoressa Lombardi non è la professoressa congiunti i nostri studenti lo sanno se non fare l'esame con lei vanno da lei se non fare l'esame con me vengono da me cioè non è che è la stessa cosa no? tutti siamo individui individuo vuol dire che uno è uno in se stesso ma diviso separato dagli altri ciascuno ha la propria individualità ma in relazione se tutto è connesso l'essere umano è proprio l'essere delle connessioni quello che trova la propria identità nel vivere le relazioni nel vivere le relazioni quali sono queste relazioni? nel 119 le allude in maniera molto chiara con le altre persone umane quindi la prima relazione fondamentale è con le altre persone umane che noi riconosciamo uguali a noi con l'ambiente naturale nel quale viviamo quindi tutto quello che fa parte dell'ambiente naturale e con Dio non si può definire un essere umano se non colui che in qualche modo si relaziona con Dio comunque lo chiami si relaziona con Dio L'apertura al tu divino, dice letteralmente Papa Francesco: il tu è qualcuno a cui io parlo, mi, mi, mi rivolgo. E, quindi dice non ci può essere ecologia senza una relazione con le altre persone e con Dio. Questo è molto interessante. Eh? Cioè, non, non si può, è anche molto radicale, non è dice: secondo me non si può. Proprio non si può proporre una relazione con l'ambiente a prescindere da quella con le altre persone e con Dio. Fare la differenziata, ma non salutare il proprio vicino, non, è, non ha senso, non è ecologico, non solo. Ma rispettare l'ambiente, senza rendersi conto che è creato, che c'è Dio che è sopra di tutto, che tiene tutto, dice Francesca: non si può, non si può sarebbe un individualismo romantico travestito da bellezza ecologica e un asfissiante rinchiudersi nell'immanenza qui è duro nelle espressioni eh? l'individualismo romantico travestito da bellezza ecologica è un asfissiante rinchiudersi nell'immanenza l'immanenza cioè eh, eh, abbassare lo sguardo solo a quello che sta qui non alzare lo sguardo come già diceva la professoressa è asfissiante cioè si soffoca, non si respira, ed è più asfissiante dell'aria inquinata. Dà anche delle proposte concrete, questa è un'enciclica, come è stato già detto, che fa parte della dottrina sociale della Chiesa, la dottrina sociale della Chiesa è l'incontro tra il messaggio d'amore del cristianesimo e le situazioni contingenti in cui gli uomini vivono. In questo periodo l'ecologia è un problema grande, non era tale secoli fa, è un problema grande quindi il messaggio d'amore della Chiesa deve interpretare questa problematica e offrire anche soluzioni. E il mondo del lavoro è un mondo nel quale bisogna concretamente trovare la valorizzazione ecologica integrale, le relazioni adeguate, perché l'antropocentrismo deviato è un uomo che non si sa porre le relazioni adeguate. E la corretta concezione del lavoro è un modo di vivere l'ecologia integrale, dare la giusta considerazione all'uomo. E, e dice chiaramente nei 124, 126, 128 cos'è il lavoro come corretta relazione. Significa prendersi cura dell'esistente, cioè custodire, e far produrre frutti, cioè coltivare. Questo affonda nella rivelazione, l'uomo deve custodire ma anche coltivare, questo è presente sempre nella spiritualità cristiana, no? non solo custodire ma coltivare, coltivare, Poi si parla di un lavoro che deve eh, permettere lo sviluppo umano e la realizzazione personale, il che non vuol dire necessariamente il successo, eh? La realizzazione personale si può avere facendo bene qualunque lavoro onesto per quanto piccolo sia, si parla di corrette relazioni antropologiche, la realizzazione della persona, cioè dell'individuo in relazione, non, che ha quel valore inalienabile che non può essere quantificato semplicemente in termini quantitativi e quindi come investire sulle persone. Ci sono poi gli sviluppi fatti da eh, branche specifiche dell'economia su come le varie industrie possono devono investire sulle persone, a volte ne abbiamo degli esempi, no? in, eh, le borse di studio per i figli dei dipendenti, permettere che ci sia un adeguato spazio perché uno si ricreisti in famiglia, eh, investire sulla, sulla bellezza del, del posto di lavoro, si deve investire sulle persone leggevo, ma forse è una fake news non so se sia vero, adesso tutti parlano male di Amazon, è facile no? è morto un dipendente, l'hanno coperto con un cartone e gli altri hanno dovuto continuare a lavorare, non so se sia vero spero che sia una fake news questo non è investire sulle persone ovviamente e poi, e qui è il vero contributo cristiano, il senso spirituale del lavoro manuale il senso spirituale del lavoro manuale il lavoro manuale, il lavoro delle mani il lavoro spirituale Questo mh, nel mondo per esempio dei conventi si vede spesso no? quel frate o quella suora che lava pavimenti per tutta la vita e però magari è la più santa della comunità, no? a me è capitato di incontrare queste piccole figure piccole nel senso della logica eh, quantitativa ma di fatto perché se si, qualunque lavoro va inteso nella sua dimensione eh, spirituale come andare verso l'ecologia integrale, capito? Quindi qual è quel tipo di antropocentrismo che dobbiamo superare? Come valorizzare l'uomo? dice chiaramente Papa Francesco l'ecologia integrale richiede apertura verso categorie che trascendono il linguaggio delle scienze esatte o della biologia e ci collegano con l'essenza dell'umano cioè andare verso l'ecologia integrale significa capire l'essenza dell'umano ma Papa Francesco ne dà una formulazione proprio epistemologica cioè significa in qualche modo rivoluzionare il mondo del sapere non condannando i saperi ma dando a ciascuno il proprio posto quella totalità connessa che è la natura, il cosmo, l'universo e un singolo organismo deve essere normativa anche per la totalità del mondo del sapere. I saperi sono tanti e diversi e si devono relazionare fra di loro in una maniera gerarchica finalizzata al bene e quindi avere questa capacità di cogliere l'umano e la sua relazione con Dio. Quindi quello che prima di tutto è da condannare che all'origine di molte difficoltà del mondo attuale è il riduzionismo, cioè applicare un'unica metodologia e un'unica logica, che è quella di quella che Papa Francesco chiama tecnoscienza, che è proprio un termine ehm, tipico di, di Papa Francesco dell'ecologia integrale: tecnoscienza, cioè non semplicemente la scienza teoretica, ma la scienza che usa la tecnologia ed è finalizzata la tecnologia che non è un male ma non può diventare il paradigma di tutto il sapere e di ogni comprensione se voi pensate che la stessa parola scienza che è il possesso di colui che sa che ha una lunga storia e una lunga tradizione è stato scippato solo dalle tecnoscienze per cui se io dico che sono uno scienziato tutti si mettono a ridere tranne i miei, i miei studenti perché sanno che noi diciamo che la filosofia va coltivata come? Una scienza con il suo metodo, i suoi obiettivi, diverso da quello delle altre scienze. Noi pensiamo che è scienziato solo chi pratica biologia, chimica, astrofisica e invece anche il teologo è uno scienziato. Chi prende il dottorato in teologia si fa scienziato in teologia, la missiologia, pensiamo tutte le declinazioni. Scienza è eh, il possesso di colui che, fa, che sa e quindi ha diversi oggetti e diversi metodi a seconda del suo scopo della sua area disciplinare usare lo stesso metodo per un'area disciplinare diversa diventa ridicolo eppure a volte è quello che viene fatto eh, qui un'altra butade ma purtroppo sono cose che vengono dette dire non so, Dio non esiste perché col telescopio non l'hanno mai visto è una cosa che fa ridere ma è l'esempio di come eh, si pretenda di raggiungere qualcosa con il metodo sbagliato, come se, uno, mh, insomma, se la professoressa che abita qua vicino avesse preteso di prendere la nave per venire all'università. Eh, non sono potuta venire perché non è passata la nave, ci saremmo tutti messi a ridere. Ma è la stessa cosa, perché il metodo è un modo di attraversare, è una strada per arrivare alla conoscenza e a seconda di quello che voglio conoscere c'è una strada diversa. Se noi pensiamo che il metodo delle tecnoscienze sostanzialmente ridurre a quantità e sperimentare possa valere per tutti gli ambiti del sapere, conosceremo solo e soltanto quello che si può misurare e sperimentare, quindi neanche la dignità dell'uomo, quindi neanche, neanche Dio, non conosceremo tutto quello che non si può con quel metodo, quindi il riduzionismo colpisce la vita umana e la società in tutte le sue dimensioni. La specializzazione non è una cosa sbagliata, è un'esigenza, è anche una, un segno della crescita del sapere, per cui non è che possiamo sapere tutto, dobbiamo specializzarci, dobbiamo sapere meglio una cosa, ma specializzarsi non vuol dire pensare che quel poco che noi facciamo è il tutto ricordate l'olismo no? il tutto è più della parte della loro somma le parti sono tutte diverse non è che sono tutte uguali perciò il chimico che pensa che la chimica è l'unico modo per capire i fenomeni eh, sta commettendo un atto riduzionistico anche perché la realtà è complessa quindi ha tanti livelli di spiegazione un esempio è spesso se uno ha mal di pancia Certamente c'è un problema che il medico deve affrontare e quindi anche un problema chimico-farmacologico, non so, un eccesso di acidi durante la digestione. Questo non esclude però che ci possa essere anche un problema psicologico. Pensate che mal di pa i bambini che hanno mal di pancia ogni volta che entrano a scuola, non è sufficiente dargli un antiacido, devi capire qual è il problema. E questo non esclude se uno è un po' più grande, sta in seminario, eh, deve parlarne anche col padre spirituale, perché magari c'è anche un problema spirituale, sono livelli diversi che si pongono in gerarchia, non possiamo pensare no, con l'antiacido risolvo tutto, cioè con la chimica questo è fondamentale non si può ridurre un livello del sapere all'altro e... E perché si perde il senso della totalità. E Il senso della totalità è questa totalità complessa in cui tutto concorre con una funzione diversa. Quindi, mi avvio alla conclusione per via del, del tempo, quindi dobbiamo cercare di superare quel paradigma omogeneo e unidimensionale, qui però un attimo vi voglio soffermare se la professoressa me lo concede, eh, chiarire quanto il Papa è eh, profondo nel far vedere qual è il pro vero problema. Questo paradigma omogeneo unidimensionale è avvenuto perché c'è stata un'inversione di rapporti tra alcuni campi del sapere. La finanza soffoca l'economia, cioè la finanza è andata sopra l'economia. La finanza è una parte dell'economia, non è l'economia, ma la finanza ha preso possesso dell'economia. L'economia nel frattempo ha preso possesso di tutto, innanzitutto della politica parla chiaramente il Papa sottomissione della politica alla tecnologia e alla finanza quindi la politica che è sotto quindi viene, riceve le finalità dalla tecnologia e dalla finanza ancora l'alleanza tra economia e tecnologia finisce per lasciare fuori tutto quello che non fa parte degli interessi immediati e ancora vedete ho messo in giallo perché sta proprio parlando di Ambiti del sapere, in cui c'è stata un'inversione di rapporti e un'esclusione di alcune parti del sapere, mentre nessuna parte del sapere può essere esclusa. Nessuna parte del sapere, neanche la filosofia e l'etica sociale, vanno comprese, messe dentro il mondo del sapere. Quindi il modello che Papa Francesco propone, per esempio nella Veritatis Gaudium, che è il documento che sostituisce eh, Sapienza Cristiana ed è quello che dà la norma, devo dire, le regole, i principi, alla educazione cattolica, soprattutto dei, dei seminari dell'Università Pontifice, quindi di queste istituzioni, è la trasdisciplinarietà cioè non solo le discipline si devono relazionare fra di loro ma devono trovare il loro, la loro collocazione all'interno di una struttura in cui lui dice che è la sapienza che promana da Dio che deve dare in qualche modo la luce e le relazioni a tutti i saperi nelle nostre istituzioni la facoltà <ride> maestra dovrebbe essere la teologia sta sopra lo dico da filosofo, eh, ho anche il dottorato in teologia, lo dico da filosofo, è chiaro che esiste un'autonomia della filosofia, ma non possiamo pensare che la filosofia è il sapere ultimo, riceve luce e presta il la suo lavoro alla, alla teologia. E, e qui per capire meglio faccio ancora una volta rifer riferimento ad Aristotele, all'etica nicomachea, un passaggio molto famoso e facile ma nello stesso tempo profondissimo, in cui fa vedere come ogni sapere... Pur avendo una sua dimensione, una sua finalità, per certi versi ha senso rispetto a una finalità più alta. Così dice eh, fabbricare le briglie. Perché si fabbricano le briglie? Perché c'è l'equitazione, senza l'equitazione. Ma perché c'è l'equitazione? Nel mondo greco, per andare in battaglia, per la strategia. Ma perché si va in battaglia? Perché c'è la strategia? Alla fine, alla fine di tutto, ci deve essere la politica come scienza del bene comune. Quindi capite, qui ci sta a vedere una struttura in cui un sapere per certi versi persegue un bene in vista di beni più alti. Ora l'economia che cos'è? Non è una cosa cattiva ma dovrebbe perseguire dei beni in vista di beni più alti, che è quel bene comune che la politica dovrebbe additare. Quindi la scienza più importante architettonica dovrebbe essere la politica come la scienza del bene della comunità. Cosa accade invece se la politica si sottomette alla tecnologia e alla finanza? Anzi all'economia e l'economia è sottomessa alla finanza. C'è un'inversione dell'ordine delle finalità e questo è gravissimo. Questo è l'esito eh, mortifero, mortale eh, del, del riduzionismo di questo paradigma tecno-scientifico-economico che si inverte il rapporto del, del sapere e questo anche nella nostra vita quando organizziamo tutte le nostre attività che hanno tutto il loro valore però è chiaro che uno ha una gerarchia no? qual è quello che dà architettura alla struttura della mia giornata alle mie finalità, alle mie attività cioè, è chiaro che se si invertono i, i valori e questo capita, può capitare si perde significato. Questo non vuol dire quindi condannare la finanza, condannare l'economia, no, rimetterla al giusto posto, rimetterla al giusto posto. E quindi rimettere, ridare ruolo all'etica, cioè a quella disciplina che basandosi su ricerca di verità oggettive che valgano per tutti gli uomini, cerca di dire quali sono gli atteggiamenti etici, gli atteggiamenti buoni. Senza l'etica non ci può essere ecologia, non ci può essere dottrina sociale della Chiesa. Quindi ancora una volta verità oggettive e principi validi e, e quindi allargare lo sguardo e usare l'etica per un servizio eh, umano, sano, sociale, integrale. E, questo numero 117 lo trovo molto bello e vorrei leggerlo insieme a voi, soprattutto la parte in giallo, cioè quando non si riconosce nella realtà stessa nella realtà, quindi oggettivamente l'importanza di un povero di un embrione umano di una persona con disabilità per fare solo alcuni esempi difficilmente si sapranno ascoltare le grida della natura stessa tutto è connesso, quindi l'attenzione giusta al bue, eh, al bovino che viene allevato in maniera ehm, sbagliata non ha senso se prima non si dà importanza alla persona umana al povero, all'embrione e al disabile questa è l'ecologia integrale prima centro è la persona umana altrimenti facciamo finta di ascoltare le grida della natura, diceva è questo vestirsi di bellezza eh, ecologica perché? perché tutto è connesso tutto è connesso in questa maniera strutturata dove non è tutto è sullo stesso piano neanche la sfera piace a Papa Francesco, figuriamoci una superficie, ci devono essere connessioni eh, diverse. E quindi dice molto preoccupante che alcuni movimenti ecologisti difendono l'integrità dell'ambiente e con ragione reclamino i limiti alla ricerca scientifica, ma non applicano questi medesimi principi alla vita umana. Spesso si giustifica che si oltrepassino tutti i limiti quando si fanno esperimenti con embrioni umani vivi. Perché? Perché si separa la tecnica dall'etica. Eh, nella Fratelli Tutti ripete eh, alcuni di questi passaggi, soprattutto il fatto epistemologico di aver invertito i rapporti tra i saperi, e in maniera eh, molto interessante dice che è avvenuta un'assimilazione dell'etica e della politica quindi delle discipline che si occupano del bene dell'uomo del bene dell'uomo in comunità alla fisica, la fisica è intesa come la disciplina che si occupa dei corpi che si muovono e quindi si riduce tutto a un movimento, a un calcolo di vantaggi e svantaggi non può funzionare perché così cosa trionfa? La logica della forza eh, nella Fratelli Tutti l'aggettivo integrale ricorre 13 volte applicato alla parola sviluppo umano e crescita, quindi è lo stesso aggettivo che connota l'ecologia. Eh, la, la radice dell'ecologia integrale sta nella tradizione della dottrina sociale della Chiesa ma viene sviluppato appunto perché è un modo di eh, confrontarsi con i problemi del mondo contemporaneo e sicuramente ha un riferimento diretto alla Caritas in Veritate del 2009 di Benedetto XVI, un'altra eh, documento che si occupa di problematiche sociali dove appunto mette insieme ecologia umana ed ecologia ambientale quindi nell'ecologia integrale ci si occupa dei problemi dell'acqua, dell'ambiente dell'inquinamento eh, dell però allo stesso modo della vita, della sessualità, del matrimonio della famiglia, l'abbiamo già detto delle relazioni sociali in una parola dello sviluppo umano integrale e c'è un di Castero ormai che si occupa di questo in Vaticano quindi questa è l'importanza della tematica. Ricordiamo ancora una volta, siamo ancora in cammino verso il sinodo, e mh, il documento preparatorio si basa su queste tre parole, comunione, partecipazione e missione. Io vorrei dire che questa esperienza che stiamo facendo è un'esperienza di sinodalità accademica, è un joint diploma, pensate quante università lavorano insieme, le università di per sé sono Concorrenti in quanto aziende, no? no? Nel Joint Diploma mostrano che fanno un cammino comune. Non c'è solo questo, c'è il Diploma su Donne e Chiesa, su San Tommaso, poi ce ne sono altri sulla leadership e così, ce ne sono in crescita. Quest'idea di camminare insieme, fare i percorsi insieme, ma c'è anche una specificità di questo Joint Diploma, quello in Ecologia Integrale, dove si mostra la sinodalità integrale del corpo del sapere. Cioè i, I saperi devono camminare insieme con Gesù Cristo verso eh, il bene che Gesù Cristo ci indica. Bene, grazie.